E, e benvenuti. benvenuti! No, no, no, no, no! No, no, no, no, no. Posso spiegare? Posso spiegare? Posso in spiegare? Posso spiegare? Nuova... È un link? Marco, perché hai guardato questa cosa? È un link. link. Non lo so. erano... Salutavano. Posso spiegare? Era un intro, Ho pensato salutano. E benvenuti <ride> in, in questa nuova trasmissione. Nuova trasmissione! <ride> no, no. Allora, eh, vabbè. È il potere del potassio. Questo <ride> prego, prego. Allora, no, possiamo spiegare Napoli.